Allora, ciao ragazzi, ciao appassionati di musica classica, ciao appassionati di Bach Questo è il terzo, mi sembra, il terzo video tutorial sul eh, preludio della prima suite per violoncello eh, di Bach eh, Siamo arrivati alla eh, quinta battuta eh, Vado subito al dunque, se no poi mi durano 80 ore video, è eh, casino Allora, andiamo avanti Avevamo visto l'ultima battuta la quarta dove nell'ultima nota c'era questo fa diesis questo fa diesis ha una funzione precisa è un semitono dalla terza non entro nei dettagli se no perdo tempo comunque manda sulla terza di mi minore mi minore come sempre in questi casi diciamo eh, sottintesa, ecco diciamo così quindi dal Sol maggiore armonicamente si va in Mi minore sulla quinta battuta quindi dopo aver fatto questo che avevamo già visto si va ancora col pedale di Sol e facciamo questo Siamo ancora sulla scala di, eh, di Sol maggiore, però c'è una nota che entra. Il primo, diciamo la prima alterazione eh, extra fa diesis, che siamo a tonalità di Sol maggiore. Qui c'è un Do diesis di passaggio. Vediamo allora Sol, Mi, Si, La, Si, Sol Fa diesis Mi fa diesis, eh, sol, fa diesis, sol, si, re, do diesis, si. sharp, è come se in un senso certo senso Bach usato usato questa battuta eh, mi d'orico okay. col mi minore naturale sarebbe questo col do naturale invece aggiunge questa questo do diesis e qui siamo in Arriviamo sulla sesta battuta che è un La settima, eh, quindi dopo questo, e cadiamo sulla terza di là quindi Do diesis appunto, da qui conviene vederlo come eh, una tonalità eh, di passaggio di Re maggiore secondo me, perché appunto c'è un La settima, prima un Mi minore, abbiamo detto appunto che usa la scala dorica in realtà usa semplicemente la scala di re perché in questo momento siamo il re secondo me che diciamo c'è 2 5 1 andiamo a vedere la sesta battuta due volte la stessa eh, formulina stessa frase quindi do diesis sol la ecco che è la settima cioè sol naturale io pillo qui, quarto tasto, quinto, settimo, quinto, settimo, quinto, settimo, quinto del re, ovviamente. Oppure... settima battuta eh, di risoluzione quindi sul re e fa questo vedete siamo con il do diesis eh, quindi fa diesis la re do diesis re la, sol, la, fa diesis, la, sol, la, re, fa diesis, mi, re. Quindi, quarto tasto, settimo del re, posso, eh, vado sul sol, sono settimo, sesto, settimo, rivado sul re, settimo, quinto, settimo, quarto, settimo, quinto, settimo, vado sul re, quinto, su, vado su la quinto, torno sul re, quarto, torno sul re, settimo, quinto. E poi c'è un bellissimo, secondo me, mi da prendere assolutamente a vuoto, sia che voi suoniate il brano sull'ottava bassa, sia che lo suoniate sull'ottava alta, secondo me qui ci sta bene proprio questa di mi, quindi dopo tutte queste battute cambia pedale, diciamo così, e va proprio su questo mi minore preso tranquillamente proprio con la tonica, col mi al basso. Fa ancora due volte la stessa frase che è mi, mi, si, sol, fa dieci, sol, si, sol, si, mi, si, SO, fa, diesis, sol, si, sol, si oppure siamo arrivati alla nona battuta vediamo se eh, riusciamo a guardarne qualcun'altra altrimenti questo brano durerà 6 mesi <ride> cerco di andare un po' veloce arriviamo alla 12 oggi eh, allora nona battuta la settima quindi ancora una volta quinto grado di re maggiore ricordatevi di associare sempre comunque un accordo eh, anche se siamo in musica classica e eh, di guardare che funziona quindi la settima risolverà quasi sicuramente infatti questo è il caso sul re maggiore quindi nona battuta quindi mi do diesis re mi re do diesis si la i primi due quarti questo seconda, il terzo quarto è Sol fa diesis sol fa diesis mi l, re Quindi sol mi e sol fa diesis mi E poi dal mi fa una settima minore cioè va sul re, all'ottava sopra Io prendo con lo stesso dito dal re con la scala appunto eh, di re fino al fa diesis della decima battuta quindi tutta la nona battuta viene così e siamo sulla terza di re maggiore decima battuta Lavora quindi su re maggiore. Eh, molto abbastanza semplice questa fa diesis, mi re. Mi, terza, seconda tonica, ottava. Quinta, ottava. Mi re, la re fa diesis la. Eh, mi fa diesis la so fa diesis mi re sentite com'è musicale questa frase poi c'è una delle battute che mi piacciono di più dove diciamo che l'accordo può essere interpretato eh, come re settima ma anche come scusate come mi settima o anche proprio come sol diesis diminuito e fa questo quindi arriviamo da qui qui c'è una tensione questa nota pazzesca bellissima secondo me proprio sol diesis stava studiata con camera che forse è una delle battute più importanti più belle e più difficili del brano quindi sol diesis re che io prendo a vuoto sol diesis sol diesis re fa naturale fa naturale mi fa naturale re Sol diesis Re. Sì, naturale. Re, fa, mi, re, re fa, re. sol diesis Re. la suono in questa battuta mi viene di, di fare un, un crescendo quindi un po provate anche a esagerare sulla dinamica poi a, a ritornare un po' nei, nei, nei canoni di Bach no nei, eh, Diciamo nei, nei, nei giusti parametri, siamo a tempo. Però provate... cercate di sentire l'emozione che vuole trasmettere con eh, queste frasi. Quindi, questa tensione, chissà cosa voleva dire. invitatevi a leggere le note, a suonare, Ma si... provate a godere di queste frasi, che secondo me sono qualcosa di unico. Poi siamo a La minore, quindi siamo alla dodicesima battuta. praticamente l'arpeggio di La minore in rivolto quindi col Do a basso Do Mi La Si Do La Mi Re Do Mi La Si Do La Fa Diesis stesso giochino di prima quindi sesta maggiore sul la minore La tredicesima è bellissima, stesso discorso di prima, può essere interpretata come un Si7 eh, o come un Re diesis diminuito. Eh, le note sono queste: due volte la stessa frase quindi Re diesis eh, Fa diesis Re diesis Fa diesis La Fa diesis La Fa diesis oppure ehm... prendetela come sempre come volete guardiamo l'ultima la dodicesima eh, no scusate la quattordicesima siamo eh... dal mi minore siamo a mi minore fa questa cosa qui so fa diesis mi so fa diesis sol la fa diesis sol fa diesis mi re do si la sol cade poi sul fa diesis che diventa terza maggiore di re quindi e vi dico le due quindi la quindicesima siamo re settima fa diesis do naturale re do naturale re do naturale re do naturale fa diesis per due volte e poi sale di un semitono col basso quindi... E sol settima quindi re settima dominante secondaria sol settima dominante del do che arriva dopo quindi sol si fa naturale ecco qui sol settima anche qui due volte la stessa frase quindi sol si fa naturale mi fa naturale si fa naturale si quindi abbiamo visto dalla... Oh, mi sono già dimenticato mi sembra dalla quinta Fermiamoci qui, forse sono andato anche troppo lungo eh... Ricordiamoci, cioè, e mi devo ricordare che siamo arrivati quindi alla battuta numero 17. Ah, non siamo messi male, manca solo sei mesi di video. <ride> eh, cercherò di essere più breve, ma non è, diciamo, la mia caratteristica eh, migliore. Quindi, ragazzi, chiudo e eh, per qualsiasi dubbio, soprattutto Alessandro che era colui che mi ha chiesto tutto ciò, scrivetemi. Eh, offendetemi, criticatemi, va benissimo tutto, però ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.